Quindi il motivo per cui siamo qua è questo, bene, non ben dimenticarlo. Legato a questo, io vorrei sottolineare alcuni elementi. Mi pare evidente che siamo in una fase di grandi trasformazioni. Eh, sono trasformazioni eh, in cui sovente la sinistra non è messa molto bene. Eh, le stiamo più subendo che non gestendo il compito che vorremmo che questa università d'estate avesse, abbia è quello di tentare di affrontare queste trasformazioni con uno sguardo lungo non con uno sguardo nervoso del giorno dopo giorno ma provando a prendere un po' più da distanza di giocare a golf e non a ping pong, diciamo, di, di guardare più sui 100 metri che non sui 10 centimetri. E, e quindi noi facciamo questa università d'estate tra le elezioni europee e il congresso del partito della sinistra europea. Vorremmo non piantire l'università d'estate L'università trattare degli elementi eh, di riflessione, di approfondimento che siano utili per, anche per il Congresso. Nello specifico, io vorrei sottolineare questo: eh, la situazione è in grande cambiamento, lo è su tutti i piani, perché è evidente che ci sono cambiamenti politici in corso. Le elezioni europee. Non sono andate esattamente come sarebbe venuto a noi. La sinistra non è uscita vincitrice dalle elezioni europee. La stessa dimensione del gruppo militare della sinistra sono ridotte rispetto a prima. Viceversa, le destre estreme sono sicuramente uscite raffrontate con un elemento di protagonismo molto alto rispetto a prima. E punto che mi pare opportuno sottolineare mentre 5-6 anni fa eravamo noi che apparivamo come la possibile alternativa al liberismo e alla sua crisi oggi a livello di massa perlomeno in alcuni paesi europei ma la percezione è come se fosse la destra la quindi c'è un cambio di livello e dentro questa condizione eh, le forze liberiste, eh, quelle classiche, segnalano un tasso di arroganza non piccola con le proposte di composizione di tutti i principali posti di potere successivi alle elezioni dalla Banca Centrale Europea che formalmente non è... Alla al presidenza della Commissione. Non so se andranno in porto questo, ma certo il tasso di arroganza eh, delle forze liberaliste che hanno governato l'Europa in questi anni è molto potente, non c'è nessuna mediazione, nemmeno con i verdi, che pure si poteva immaginare. Quindi se abbiamo un terreno politico sì, di grande sommovimento. Diciamo, Abbiamo detto che il terreno della religione è un terreno di grande storia. Il tema di, di chi ha l'egemonia sul discorso religioso è diventato in questi anni un terreno di scontro politico pesante. Lo è in Italia, dove Salvini contrappone una religiosità. Eh, di destra all'A lo è in Francia dove questo è il terreno, ma lo è in Brasile il modo in cui si litiga sull'identità sull eh, del cristianesimo attraverso le sette fondamentaliste cosiddette si eh, in, in Brasile è molto potente e questo non è altra cosa che la campagna elettorale di Bolsonaro che lo ha portato Ricci, c'è un terreno della religione pesantissimo. Dell in Polonia, certo, non è separato dalla politica la discussione, così. così come c'è un terreno in cui cambiano le questioni strutturali, gli elementi dell'ambiente, la distruttività del capitalismo oggi, il fatto che l'enorme ricchezza prodotta dal capitalismo invece che dall'uomo a un miglioramento delle condizioni di vita delle persone, si presenti come scarsità per la maggioranza della popolazione e dall'altra per enorme ricchezza che non è reinvestita da parte delle lei. quindi siamo dentro una rottura non solo del messo tra sviluppo e benessere dal punto di vista ambientale, ma del rapporto tra eh, sviluppo economico, aumento della aumenta la ricchezza e aumenta l'artismo e le guerre c'è un mutamento enorme in questo così come c'è un mutamento sul versante delle soggettività il movimento delle donne stato, è Stato fatto Prima c'è è evidente e oggi l'unico movimento veramente internazionale che c'è, che ha una durata del tempo che pone il problema nell'intersezionalità, cioè di come si connettono i diversi conflitti, ma la centralità che ha assunto la questione ambientale, noi in Europa siamo stati testimoni di un movimento che ha molti significativi elementi generazionali che pongono il problema dell'azienda. In questo contesto il movimento operaio, che è storicamente è stato un movimento, in qualche modo, con una connessione più grande. Della sinistra che oggi in larga parte muto in una difficoltà ad esprimere una società. Lo dico, io che sono operaista convinto, non per fare nuove gerarchie, ma per segnalare il grado di approfondimento che noi dobbiamo avere, per capire come cambia il capitale cambiano i movimenti sociali che al capitale e al liberalismo si oppongono, come cambiano i terreni di lotta per l'egemonia, avrebbe detto eh, Gramsci, come cambia il terreno della politica e come la crisi delle forme politiche che noi abbiamo conosciuto dopo la seconda guerra mondiale sono capace di essere discussione. Noi di tutto questo dobbiamo essere in grado di discutere e il programma dell'università estiva in forme diciamo approssimative come può essere un incontro di quattro giorni ma cerca di alludere a questi noti sperando che i contributi che qui verranno possano essere utili come stimolo per proseguire la riflessione che non è che non comincia domani mattina, ovviamente una campo ma per cercare di dare un contributo in questo, in questo senso eh, da questo punto di vista e per quanto mi riguarda ho finito l'idea eh, il filo rosso che attraversa questa università d'estate se la servizio dovrebbe essere questo contribuire ad individuare i nodi i grandi nodi che abbiamo davanti in questa fase di passaggio e tentare, senza abbiattire tutto immediatamente sulla precipitazione politica, di avere un momento di riflessione che appunto, abbia lo sguardo un po' più, un po più, un po più. Questa è l'idea che ci abbiamo, speriamo di essere riusciti nella costruzione del programma a dare conto di questo eh, ci piacerebbe eh, che la discussione che, che facciamo eh, riuscisse ad avere eh, questo, questo respiro, la dico ancora in un altro modo: ci piacerebbe che le differenze politiche che ci sono tra di noi riuscissero ad esprimersi nell'università d'estate più che non come confronto tra posizioni politiche viste nella ricerca della comprensione di come stanno cambiando le cose. C'è una sfida in avanti. Questa secondo noi dovrebbe essere eh, la, la sfida, l'utilità, il valore aggiunto dell'università d'estate che l'università potrebbe dare anche per il percorso del congresso della sinistra europea che si trova davanti nodi non piccoli e di in cui inevitabilmente discuteremo in modo più fortissimo. ma qui dovremmo tentare di mettere un po' di benzina per usare un altro, nel che non va bene insomma, di, di caricare un po' il corpo e lo spirito in vista del mondo grazie a tutti e vi auguro un e a tutti allora, vi devo dare un po' di informazioni tecniche poche, poi domani mi avranno ripetuto per farmi che non ci sono questa sera. Allora, il, la colazione e il pranzo, si, la colazione e la cena si fa in hotel, esempio, invece il pranzo si fa qua. Mi daranno dati, forse mi daranno dati italiani. Per, poi mi eh, è stata data anche una cartina per capire dove sono le sale, dove si tengono poi i vari seminari, però riassumendo poi la guardate bene cartina, la cartina c'è una sala sopra qua, poi c'è una sala alla Magnolia, una sala al, al San Giorgio e un'altra sala all'Iris. poi L'altra informazione riguarda stasera, adesso ognuno va al proprio hotel a chiudere, poi se volete c'è eh, un concerto di chitarre che comincia alle 21 e in un hotel più, in, più avanti che si chiama hotel Universo, se qualcuno vuole perdersi, eh, si trova qua alle 20.50 e verrà accompagnato a questa volta a questo concerto ecco queste sono le, le informazioni naturalmente erano le vanno a ah, poi ogni mattina ci sono due cappelle davanti eh, eh, mi viene scritto il programma del giorno dove si trovano i seminari dove, perché i seminari è un po' più difficile le i sono sempre qua i seminari sono perché anche i workshop sono anche quindi uno deve capire dove si trova il seminario allora, siamo tutti, e tutti io sono stato per l'organizzazione di quelli che accolto prima vi ringrazio, buona, buona cena Posso, scusate per eh, l'ultima informazione che vi chiediamo eh, stiamo organizzando il rientro quindi se per favore ci segnalate quando avete il volo di ritorno stiamo vedendo di organizzare anche l'ultima Gracias. de io qui che faccio io